Sono collegati con noi Fabio Ciconte, direttore dell'Associazione Terra che ha la filiera agroalimentare, ha dedicato molti saggi importanti. Ciconte, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ed è collegato con noi Pap, che è un giovane senegalese che è stato bracciante, adesso eh, si trova a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, una delle zone insomma di eh, maggiore densità di lavoro agricolo come mediatore. E buongiorno Pap, mi perdoni se non la eh, chiamo anche per cognome, ma non sarei stato in grado di pronunciarlo, quindi lo pronunci lei il suo cognome, Pap. Eh, buongiorno, buongiorno, io mi chiamo Andiai e E poi tra pochi minuti sarà con noi anche Giuseppe Provenzano. Eh, Pap, comincerei da lei, proprio chiedendole che cosa sta succedendo nei campi e come è stata presa questa regolarizzazione e a suo avviso quanti aderiranno. Eh, su, su, sul campo siamo nelle, nella fase di, di, di informazione, comunque eh. perché molti di loro non sanno esattamente cosa devono fare perché la loro situazione... Uh, circa i permessi giorni uh, alcune parecchie situazioni devono essere chiarite comunque Senta, eh, ci sono molti irregolari, molto lavoro in nero in quella zona? Molto, molto irregolari posso dire che l'80% di loro sono irregolari comunque eh, perché i regolari, perché alcuni hanno il, il permesso per richiesta asilo, hanno sei mesi, qualcuno mm. ha il contratto in corso, però nello stesso tempo il, eh, il suo permesso è scaduto. E, e sa, Pare che si trovano nella situazione dove devono uh, rinnovare il permesso. Mm. E quindi ricerche. la sanatoria, la regolarizzazione PAP dovrebbe servire, ma i datori di lavoro sono disposti a pagare i 500 euro? Eh, questo è un altro problematico, noi già stiamo vedendo, stiamo facendo anche questa mediazione per trovare, per spiegare, anche perché molti, con eh, datori di lavoro, molti di loro uh, non, non hanno capito bene o non lo so, uh, c è, c è anche questa informazione di, di, di, di, di, di, di, di prossimità che noi stiamo facendo. Eh, vedremo, tanto tanti di loro hanno bisogno di questo. Perché uh, c'è bisogno di, di, di, di lavoratori in questo momento nelle campagne? Eh, eh, certo, c'è bisogno, c'è bisogno perché i lavoratori stanno, i lavoratori stanno perché stavano lavorando in nero, bisogna uh, uh. dirlo. E allora Quindi... Papa, proprio in relazione a quello che lei ci ha appena detto, la domanda secca che faccio a Fabio Ciconte è, eh, potrebbe servire, servirà la regolarizzazione Ciconte? Ma io penso che la regolarizzazione servirà a quelle migliaia di donne e uomini che abitano in questo paese, la testimonianza della signora di prima è nella, nella prova, no? quando lei dice per me significa tutto, significa non sopravvivere ma, ma vivere. E noi in questi anni di storie come quella de, che, ve, che avete raccontato ne abbiamo sentite tanto, ma mi lascio anche ricordare che oggi è l'anniversario della, della morte di Sumaila Sakon, che è uno dei braccianti che ha perso la vita nelle campagne, in questo caso Carabresi, che è morto due anni fa per un colpo di, di, di fucile. Ed è una di quelle storie drammatiche che ci, porta, che ci ricorda questo, diciamo, il dramma dello sfruttamento del lavoro e del caporalato in, in questo paese. La regolarizzazione serve anche a questo, serve a restituire dignità, a migliaia di persone che costituiscono un pezzo importante anche del tessuto produttivo di questo paese perché le donne e gli uomini che eh, curano i nostri anziani le persone che lavorano in agricoltura sono già un pezzo del tessuto sociale del, eh, del paese e per questo motivo non ci siamo battuti perché venisse approvata questa norma sulla regolarizzazione naturalmente a almeno sfugge il fatto che eh, poteva essere fatta anche eh, diversamente poteva accogliere una platea più grande di, di, di persone penso al mondo dell'edilizia delle ma in ogni caso io penso che eh, se, se, se dà la possibilità a 200.000 persone di entrare in un meccanismo di regolarizzazione, bene, queste persone avranno una, uno strumento in più per far rivalere i propri diritti, perché c'è una questione semplice quando uno è regolare è obbligatoriamente sfruttato perché non ha altre possibilità per guadagnarsi il pane se non quella di essere sfruttato guardi Ciconte, eh, ci fermiamo un minuto perché poi ho un'altra domanda da farle ricordo a chi ci sta ascoltando che i settori occupazionali interessati da eh, la sanatoria eh, che si è aperta ieri sono agricoltura allevamento e zootecnia pesca e acquacoltura attività connesse assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia Ancon, ancorché non conviventi, i quali siano affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, e infine il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Ci risentiamo tra un minuto. Radio Anch'io. È con noi Fabio Ciconte, eh, direttore di Terra, è con noi Rosaria Romani che tra pochissimo presenterò e tra qualche minuto sarà con noi il ministro per il mezzogiorno Giuseppe Provenzano. Eh, Fabio Ciconte, due domande secche. La prima, a suo avviso, per come è stata strutturata questa sanatoria, eh, vedrà molte adesioni o no converrà ai datori di lavoro di continuare a mantenere in nero i lavoratori? No, penso che ci saranno molte adesioni perché c'è il un tessuto sociale, i sindacati che stanno accompagnando questa norma e perché ci sono tantissime migliaia di persone che stanno facendo, iniziando a fare domanda. Quello che raccontava prima Pab ne, nella prova, ma anche le informazioni che noi abbiamo ci dicono che c'erano tantissime persone a fare richiesta. Dovremmo fare attenzione per perché i 500 euro sì. da, da, che il datore di lavoro dovrà pagare verranno effettivamente pagate dal datore di lavoro non rischio ha... che vengono scalate dai soldi che deve il lavoratore giusto? esattamente, questo mm. è il grande, diciamo, è il grande mm. tema e su quello bisognerà vigilare ma c'è un dato sicuro che i datori di lavoro hanno bisogno sicuramente di, di lavoratrici e lavoratori soprattutto nei, eh, nei campi per cui mi auguro che questo, diciamo, questo fenomeno il fenomeno distorsivo sarà il più basso possibile e qualora questo accada venga denunciato.